Non è la prima volta che parlo a una platea di persone, ma è la prima volta che farlo mi emoziona, mi commuove e non posso che dire grazie a chi ha saputo con intelligenza, con generosità, con passione, con lungimiranza, cogliere l'attimo. Io vivo a Trento, una delle province più ricche d'Italia, a pochi chilometri da Bolzano, dove non molto tempo fa è morto un migrante di 13 anni diversamente abile che a causa di un ignobile circolare provinciale era costretto a vivere in strada con la sua famiglia ma vivo anche in calabria dove sono nata quindi vivo agli antipodi di un paese dilaniato dall'impoverimento non solo economico della società della cre dalla crescita delle diseguaglianze dall'accanimento feroce del neoliberismo che sta soffocando i popoli del sud Europa, soprattutto un paese in cui i diritti umani sono ormai roba da ricchi. In Calabria lavoro con un'associazione che si chiama Per un'Europa dei Popoli, perché sebbene io non mi riconosca, in questa Europa delle banche e della finanza speculativa, ma anche dell'andrangheta, della mafia, della camorra che detengono capitali immensi e eh, ci sono boss che i soldi non li contano, li pesano sulla bilancia, che detengono capitali immensi e quindi detengono il potere di condizionare le politiche euro europee, sebbene io non mi riconosca in questa Europa, io coltivo l'utopia credo nell'utopia di un'altra europa un'europa politica che sappia contenere l'avanzare della lurida fatiscente marea nera togliendo loro ossigeno e c'è un solo modo per togliere ossigeno alla deriva populista che sta crescendo attraverso anche il volontariato razzista Praticare politiche sociali e politiche del lavoro che abbattano le diseguaglianze, scegliendo tra due concetti che per me a volte, o forse sempre, sono antitetici. Uguaglianza o equità? Praticare politiche sociali e politiche del lavoro che puntino all'equità andando verso la necessaria conversione ecologica della nostra economia. L'Overshoot Day sta anticipando ogni anno velocemente. Abbiamo una moria di api e di insetti che è un'emergenza un globale. Convertire l'economia in, in forma circolare ed ecologicamente sostenibile è necessario, è urgente. Dobbiamo resistere alla colonizzazione delle multinazionali, dell'agroalimentare, dell'abbigliamento, di chi sta trasformando i centri storici delle nostre città in non luoghi eh, pieni di mutande e eh, vuoti di relazioni. Queste pratiche sono lo strumento più efficace per contrastare non solo i fascismi ma anche la malavita organizzata, quei criminali che fanno sì che nella terra in cui io sono nata tutti gli indicatori economici siano negativi, l'ambiente sia tossico abbia la, e che quella terra abbia la caratteristica di negare i diritti fondamentali a cominciare da quello del lavoro dignitoso, Ciò accade anche in altre regioni, soprattutto del sud. È periodo di raccolta di agrumi. Sappiate che quando mangiate le clementine e le arance che provengono della, dalla Calabria, probabilmente, molto probabilmente, sono frutta raccolte da nuovi schiavi, da nuove schiave che il reato di clandestinità porta e mantiene in queste condizioni. Il reato di clandestinità è funzionale alla malavita organizzata. Io sono un insegnante, esercito questa difficile professione da troppi anni e ciò mi consente di fiutare con ampio margine di esattezza i talenti. Ebbene, compagni e compagne dell'ex OPG occupato, io penso che voi siate quei talenti a cui noi della generazione passata dobbiamo, come già ha detto qualcuno, cedere il passo, con umiltà e con l'impegno a sostenervi, ad aiutarvi, senza strumentalizzarvi, senza usarvi come autobus, affinché voi non commettiate i nostri stessi errori. L'Italia ha bisogno di politica. Abbiamo bisogno di volti nuovi, di voci nuove, di parole nuove, di simboli nuovi senza perdere le nostre radici ma senza rimanere ancorate e ancorati a quelle radici come se fossimo fossili viventi abbiamo bisogno di vero autentico concreto protagonismo femminile non me ne voglia Maurizio Acerbo compagno amico persona bella a che stimo e a cui voglio bene tutto il bene che so, ma è impensabile che in Italia l'unico partito ad essere rappresentato da una donna debba essere Fratelli d'Italia e che l'unica politica di cui si parli debba essere Maria Elena Boschi. E comunque farei notare la ferocia sessista con cui a volte la Boschi viene attaccata con modalità completamente diverse da quelle che verrebbero utilizzate per un uomo. Le splendide donne che hanno parlato prima di me dimostrano il valore aggiunto del protagonismo femminile. Chiudo il mio intervento, il mio intervento chiedendo anche a me stessa di mettercela tutta per essere con voi, accanto dietro mai avanti per costruire qualcosa di diverso nei modi innanzitutto nei modi del fare politica che sappia conciliare finalmente come non abbiamo saputo no, fare noi l'anima movimentista con la rappresentanza politica liberandoci dai recinti delle categorie politiche in cui a volte ci rinchiudiamo per lavorare in modo autenticamente collettivo costringeteci a seguirvi sulla strada della collettività non ne posso più di una pseudo sinistra da divano e tastiera di cerchi magici di tavoli ristretti di politica che si costruisce al telefono in un dialogo tra pochi lavoriamoci Rimettendo in discussione le pratiche decisionali, tenendo conto delle persone e non dell'organizzazione a cui appartengono, tenendo conto delle persone che come me non hanno tessera di partito ma avvertono l'urgenza di prendere voce in una fase oscura della nostra storia politica affinché non si dica i tempi sono diventati bui perché io ho taciuto. Grazie.